Sagittario, l'anno per voi sagittari sarà segnato da una forza insperata, vi sentirete guidati ed ispirati. Grazie al trigono di Giove nella prima parte dell'anno che vi stimolerà positivamente anche nella vita professionale Inizierà poi il passaggio di Plutone nel terzo campo che vi porterà a fare una lunga riflessione su quello che è il giusto incedere nei rapporti umani e sul vostro modo di rapportarvi al prossimo Ma come sempre voi sagittari saprete cogliere al meglio anche i momenti difficili trasformando tutti gli ostacoli in nuove opportunità L'estate sarà brillante dal punto di vista sentimentale e Giove e Urano, nel vostro settimo campo, nella seconda metà dell'anno, vi porteranno a rivoluzionare il vostro modo di relazionarvi e di vivere la coppia.